Esattamente 500 anni fa moriva uno dei più grandi geni esistiti al mondo, Leonardo da Vinci. Egli non fu soltanto un artista, bensì anche un fisico, un ingegnere e si occupò di alcune questioni matematiche. Qua possiamo vedere due dei suoi bozzetti. Nella prima opera osserviamo l'uomo vitroviano, celeberrima rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, mentre nella seconda osserviamo un bozzetto di alcuni suoi disegni geometrici. Come possiamo collegare queste cose con la matematica? La risposta sta nel concetto di simmetria. Iniziamo considerando le simmetrie generate da un triangolo equilatero che ruota intorno al suo baricentro, fino a sovrapporsi ogni volta a se stesso. Osserviamo in tal modo che ci sono tre possibili movimenti. Quello che porta il vertice A a sovrapporsi a se stesso, quello che lo porta a sovrapporsi al vertice B e infine quello che lo porta a sovrapporsi al vertice C. Chiameremo tali applicazioni rispettivamente α0, α1 e α2. Possiamo inoltre osservare che l'angolo che compie il triangolo per fare queste rotazioni di volta in volta corrisponde a 120 gradi. Consideriamo ora un contesto diverso, ovvero quello delle classi di resto della divisione, nel nostro caso specifico della divisione per 3, e chiamiamo tale insieme z3. I possibili valori che tale resto può assumere saranno allora 0, 1 e 2. Per prima cosa, definiamo l'operazione di somma su tale insieme. Essa è data dal resto ottenuto dividendo per 3 la somma dei due elementi in z3. Facciamo un esempio più pratico. Se sommo 2 a 2, otterremo come risultato 4, ma tale numero non è contemplato, quindi dovrò dividerlo per 3 e considerarne solo il resto, in questo caso pari a 1. Compiliamo ora le tabelle di somma e di rotazione. Osserviamo che 0 più 0 mi dà 0, 0 più 1, 1 e 0 più 2, 2. Analogamente 1 più 0 mi dà 1, 1 più 1 mi dà 2, mentre 1 più 2 in z mi restituisce 3 e quindi in z3 la somma sarà pari a 0. 2 più 0 invece mi restituisce 2, 2 più 1 analogamente a prima mi dà 0, mentre 2 più 2 in z mi dà 4, e quindi la somma in z3 mi restituisce un valore pari a 1. Consideriamo ora la tabella delle composizioni. Notiamo che α0 composto alfa 0 è una trasformazione che lascia invariati i vertici, quindi equivalente ad α0. α0 composto alfa 1 mi dà una rotazione totale del triangolo intorno al baricentro pari a 120 gradi, quindi pari ad α1. α0 composto alfa 2 analogamente mi restituisce ad α2. Alfa 1 composto alfa 0 compone una trasformazione di 120 ⁇ con una di 0, quindi mi restituisce alfa 1. Alfa 1 composto alfa 1 invece mi dà una rotazione di 120 ⁇ sommata ad un'altra di 120 ⁇ quindi pari a 240 ⁇ gradi, Ed essa è quindi equivalente proprio ad alfa 2. Alfa 1 composto alfa 2 invece mi dà una rotazione del triangolo intorno al suo baricentro. Pari a 360 gradi, quindi all'angolo giro. Ergo ciascun vertice ritorna su se stesso e tale trasformazione è proprio l'identità, α0. α2 composto α0 invece mi dà una rotazione totale del triangolo pari a 240 gradi, e quindi pari ad α2. α2 composto α1 per ragionamento analogo ad α1 composto α2 mi restituisce la trasformazione identità α0, mentre α2 composto α2 mi dà una rotazione totale del triangolo intorno al suo baricentro pari a 480 gradi, dato da 240 più 240. E quindi è come dire che tale rotazione è pari a 120 gradi, e quindi è pari ad α1. Osserviamo quindi che tra la tabella delle rotazioni del triangolo equilatero su se stesso e quella della somma in z3, vi sono delle analogie. In primis entrambe le tabelle sono simmetriche e questo ci dice ad esempio che fare 1 più 2 o 2 più 1 in z3 ci restituirà lo stesso valore, così come comporre α1 con α2 nelle tabelle delle rotazioni equivale a comporre α2 con α1. Quindi possiamo dire che tali operazioni sono commutative. Possiamo ancora notare che in entrambe le tabelle vi è un elemento neutro. Nel caso delle rotazioni, quello che porta ciascun vertice a sovrapporsi esattamente a se stesso, ovvero A su A, B su B e C su C, e lascio invariate le altre rotazioni componendole con essa, mentre per z3 è lo 0, che sommato agli altri elementi mi restituisce l'elemento stesso. Inoltre, ciascun elemento possiede un inverso. Infatti, per ciascuno degli elementi dei due insiemi, vi è un elemento che, composto o sommato a seconda del collettivo considerato, mi restituisce proprio l'elemento neutro. Diamo infine la definizione di gruppo algebrico. Esso è un insieme di elementi G munito di un'operazione che chiamiamo star, soddisfacente le seguenti proprietà. Star è associativa. Inoltre, esiste un elemento neutro nell'insieme G. E infine, per ogni elemento esiste un inverso. Inoltre, il gruppo G si dice abeliano o commutativo se l'operazione star gode anche della proprietà commutativa. Alla luce di questa definizione, possiamo quindi concludere che sia il gruppo delle rotazioni di un triangolo equilatero su se stesso, sia Z3, sono dei gruppi abeliani.